Siamo qui davanti al CPR di Torino con l'onorevole Suriano del gruppo Manifesta eh, alla Camera. Onorevole Suriano, mh, quale situazione ha trovato all'interno del CPR? Allora, nel, in questo momento ci sono 102 ospiti eh, in condizioni ovviamente più o meno gradevoli per chi è comunque trattenuto, non hanno eh, contezza di quello che succede, non, non riescono a mettersi in contatto con gli avvocati, quindi comunque situazioni sempre non piacevoli quelle che abbiamo visto. Eh, si sta cercando ancora oggi di firmare questo protocollo con l'ASL di Torino, che è ancora da marzo, da quando si è insediata questa nuova gestione, ancora non è stato firmato. Quindi anche qui le difficoltà per avere un'anamnesi completa di chi, della, degli ospiti che arrivano. Eh, tutto sommato insomma, si sta cercando di, di gestire al meglio, però chiaramente non è una situazione... Floridissima Non è una situazione piacevole per gli ospiti e c'è sicuramente da, da migliorare sia la parte sanitaria per quando entrano eh, gli ospiti perché non c'è chiarezza neanche del, di che malattie, di che terapie stanno facendo, quindi una sorta di superficialità sulla situazione sanitaria degli ospiti in arrivo e poi la gestione ovviamente della vita quotidiana di, di questi ospiti che sostanzialmente non hanno da che fare tutto il giorno quindi le difficoltà di eh, gestire la giornata eh, stando chiusi in delle strutture piccolissime, in delle celle senza attività di svago, di, di, di nulla quindi sicuramente è una situazione difficile e poi c'è tutto l'aspetto normativo, per quello è colpa e responsabilità dei politici per cui dovremmo intervenire sull'aspetto normativo Allora, eh, quindi un CPR sostanzialmente che sta funzionando mh, al di fuori della normativa vigente Uh, nel 2021 il, uh, il Tribunale di Roma ha bloccato le remissioni informali attuate dal Ministero dell'Interno a Trieste. Uh, all'inizio del 2020 hanno cominciato a essere stati uh, sequestrati i telefonini all'interno dei CPR. La Corte dei Conti si è uh, espressa tempo fa sul fatto che in realtà soggettivamente lo Stato spende meno per l'accoglienza che per i rimpatri. Quindi praticamente il costo che viene destinato pro procapite per l'accoglienza a un migrante è inferiore al costo eh, che viene effettuato per i rimpatri e la, il mese scorso la Corte dei Conti si è espressa sul fatto che eh, c'è un ricorso insufficiente al rimpatrio volontario assistito con reintegrazione. Come valuta la politica eh, di immigrazione del, di Lamorgese? Beh, io ho fatto giro anche di altri CPR che la spesa per l'accoglienza sia irrisoria è evidente nei CPR che ho visitato io, sostanzialmente vi è una ospitalità, diciamo così, di queste persone senza altri servizi eh, e quindi è evidente che la spesa è veramente irrisoria, eh, così come anche i rimpatri, soprattutto durante la fase di, di Covid sono stati minimi, eh, perché gli stati d'origine non li accettano se non con una certa profilassi, quindi rimpatri eh, quasi nulli, ora qualcosa si sta smuovendo e accoglienza ma molto minimale… Ma... Molto molto basic, minimale, essenziale, cioè un posto letto, chiamiamolo così, e basta. Dove sono stata io in altri CPR non vi era neanche la possibilità di fare le telefonate ai familiari, eh, non, vi, non vi era neanche la biancheria per uh, il letto, e quindi insomma veramente l'accoglienza è molto risicata in Italia, assolutamente basilare, poi accadono eventi di autolesionismo, accadono eventi di vandalismo, anche perché alcuni addirittura che vengono dal carcere mi dicono che preferiscono ritornare in carcere che stare in un CPR, visto le condizioni in cui eh, vivono in questi, in questi luoghi, quindi che l'accoglienza la, eh, sia molto irrisoria in Italia è evidente, basta fare un giro in, appunto in queste strutture, non ci vuole tantissimo per, per capirlo. Eh, I rimpatri vanno a sgoccioli, soprattutto in Tunisia, sappiamo che abbiamo gli accordi di rimpatrio, qualcosina si sta muovendo però sempre molto poco. E poi c'è tutta la parte normativa, per cui dopo il periodo di eh, permanenza in questi luoghi eh, molti eh, vengono eh, rilasciati con il foglio di via, sappiamo benissimo che non eh, lasciano lo Stato e vengono ripresi e riportati qua dentro. Quindi anche qui c'è da lavorare sull'aspetto normativo perché è assurdo è un, un continuo eh, uscire e rientrare uscire e rientrare che non porta benessere a nessuno un'ultima domanda um, avete presentato un'interrogazione parlamentare sui fatti del primo maggio a torino uh, a riace c'è stato un, un incontro sulla criminalizzazione della solidarietà amnesty ha posto l'accento anche sulla repressione delle proteste e del dissenso esiste una repressione dell'immigrazione dell in italia e C'è un filo conduttore fra la repressione dell'immigrazione in Italia e la repressione della base sociale? In questo momento, dovuto all'emergenza Covid, abbiamo assistito a una repressione della, del dissenso, della libertà di manifestazione, a mio avviso. Anche i fatti accaduti di ehm, violenza verso gli studenti che manifestavano contro l'alternanza scuola-lavoro sono stati episodi gravissimi. Attualmente, nonostante pare non ci sia più emergenza Covid o comunque molte restrizioni sono state ritirate, ancora non è possibile manifestare nei centri cittadini, ancora eh, non è possibile manifestare liberamente. Quindi sembra che eh, a mio avviso la, la gestione della eh, libertà di manifestazione da parte della Ministra degli Interni e comunque da questo governo è totalmente autoritaria, eh, non c'è la libertà di manifestare se non eh, appunto fuori dai centri, fuori da dove il cittadino può vedere e può creare disagio perché comunque la manifestazione ha anche la finalità di creare disagi per far sentire la propria voce e quindi a mio avviso sì c'è un atteggiamento molto autoritario da parte di questo governo. Grazie onorevole.